Dovrei dire, per fare una premessa adeguata, che andremo a parlare di un tema che riguarda soprattutto i maschietti, che riguarda soprattutto il pubblico maschile, anche se a ragionarci bene non è soltanto il pubblico maschile, anzi, perché poi i benefici riguardano anche eh, la, propria, la propria compagna in questo caso. Allora, io vi presento subito gli ospiti che ho qui al mio, al mio fianco, il dottor Gabriele Antonini. Ciao, buongiorno. buonasera. Grazie ed Enrico Gravina Salve, buonasera a tutti Allora, Antonini urologi questa è l'attività è, Gabriele è un, è un urologo e andiamo a affrontare un argomento molto importante ehm, di cui si parla molto oggi giorno che riguarda per questo i, i maschietti disfunzione erettile cerchiamo di capire quali possono essere le cause come se si può anche modifica, modificare in parte il nostro stile di vita e quali sono poi da un punto di vista anche proprio chirurgico medico le soluzioni che si possono trovare eh, a fronte dei diversi casi poi che si vengono a presentare allora eh, io direi di iniziare con eh, proprio con gabriele presentiamo un po' qual è il problema ma innanzitutto bisogna eh, dare la definizione di disfunzione erettile esatto, esatto. disfunzione rettile è l'incapacità ad ottenere o a mantenere un'erezione valida per una normale penetrazione per un certo. normale rapporto sessuale ci sono tante cause che possono determinare una disfunzione rettile, ci sono cause mediche, quindi patologie organiche in modo particolare il diabete la pressione alta, quindi l'uso di anti e eh, l'aumento della massa grassa, massa sì. grassa corporea che eh, automaticamente abbassa i livelli di testosterone il testosterone è l'ormone eh, maschile per eccellenza quello che è un po' la benzina per sentirsi bene e per avere un'ottima attività sessuale. La disfunzione rettile è un problema molto importante, è un problema un pochino trascurato, perché sottovalutato, perché si stima che al giorno d'oggi in Italia esistano almeno 3 milioni di uomini affetti da qualche forma di disfunzione rettile. Perché anche Questo lì c'è un, scusa Gabriele, un, ci sono dei gradi anche di disfunzione erettile? Sicuramente, ci sono delle disfunzioni erettili che sono eh, strettamente correlate anche a un aspetto psicosessuologico. Okay. Ci sono delle persone che non hanno una vera e propria patologia, però sono affetti da qualche forma di disfunzione erettile. Cioè, perché l'ansia no? l'ansia da prestazione lo stress può determinare soprattutto nei ragazzi molto giovani, quello che si chiama ipertono adrenergico, cioè una liberazione importante di adrenalina che è un vasocostrittore e che fa praticamente da antagonista a quello che serve per avere una normale vasodilatazione per l'erezione, quindi avere molta adrenalina in corpo che è correlata, correlabile alla paura, allo stress può determinare un deficit eretto. Ci sono però dei pazienti invece che hanno delle vere e proprie eh, patologie, appunto come dicevo in modo particolare il diabete è quella più frequente e poi ci sono dei pazienti che sono andati incontro a una chirurgia per patologia oncologica, tumore della prostata, tumore al colon, che hanno un deficit erettile irreversibile che molte volte risponde alle terapie farmacologiche ma altre volte purtroppo ha la necessità di essere trattato esclusivamente in modo chirurgico Ok, prima di andare a parlare di quelle che possono essere le soluzioni Io volevo rivolgermi adesso ad Enrico Gravina Che è un compito molto importante eh, Voi lavorate ovviamente insieme in equip Sì, collaboriamo, e, e, eh, io collaboro e, con il, il professor Antonini sì. Il ruolo fondamentale è di accogliere questo tipo di pazienti Che ovviamente hanno un problema diciamo, molto particolare Assolutamente sì, l'accoglienza è proprio il concetto fondamentale perché il paziente che si presenta nello studio del professor Antonini è un paziente che ha una storia dietro di sé, una storia di solitudine, una storia di isolamento, isolamento emozionale, isolamento privato perché sapere di non poter avere più una condizione che permette l'uomo di avere una normale attività sessuale, mantenendo pur altro, perché vedi il deficit erettile proprio questa come caratteristica, ti toglie la possibilità fisica di avere un rapporto sessuale, ma ti mantiene inalterata, completamente inalterato il desiderio, la voglia, il bisogno, la necessità di avere questo rapporto sessuale quindi questa distanza tra quello che si vuole e quello che si può fa diventare questo uomo un voglio ma non posso Ecco, sapere che oggi c'è la possibilità sotto tutti i punti di vista di trasformare un voglio ma non posso in un posso ma magari non voglio, questa è la grande sfida e la grande possibilità che si offre a tutti i pazienti. Molto bene, sei stato veramente chiarissimo Enrico. E A questo punto allora Gabriele, le soluzioni, come intervenire? Ma I farmaci per la disfunzione rettile sono conosciutissimi, tante volte si fa anche l'errore dell'automedicazione, nel senso il fai, da, il fai da te, o si acquistano dei farmaci, non voglio fare i nomi commerciali, comunque sono degli inibitori della fosfodiesterasi 5, sono delle molecole che possono essere acquistate anche online in internet oppure prese in automatico in farmacia. Questo è l'errore più sbagliato perché non, eh, non fare una diagnosi non permette poi di capire quella che sarà la proiezione futura di quel tipo di problematica perché in linea di massima quasi tutti i pazienti tranne quelli oncologici rispondono a queste molecole. Il problema è quando cominciano a non rispondere più perché la, la patologia di base diventa eh, più importante e quindi determina oltre al problema di disfunzione rettile, determina anche un problema psicologico perché il paziente non risponde più a quelle molecole e quindi entra in un vero e proprio eh, circolo eh, vizioso che determina poi un aumento dell'adrenalina dell e quindi di tutte quelle eh, condizioni che determinano poi una vasocostrizione a livello. Sai cosa locale. ricorda Gabriele? Eh, mh, le stesse dinamiche degli attacchi di panico, cioè chi soffre di attacchi Ma. di panico, prima magari molto spesso si manifestano come disturbi d'ansia, una volta che ha avuto il primo. Ha paura che arrivi nuovamente e quindi si entra in un circolo per cui prima o poi ti ritorna e diventa disturbo. È un po' analoga come cosa, sì, beh, però diciamo in sì, no, ovviamente. La, la componente psicologica, psicologica è cioè fondamentale. Ha cioè una, una valenza incredibile nella distruzione rettile. Però si può intervenire chirurgicamente? Noi sicuramente abbiamo varie strategie, la chirurgia è importante averla come possibilità perché una volta che il paziente arriva alla nostra attenzione sa che risolverà il problema, in qualche modo lo risolverà. Io spero sempre di poter utilizzare delle terapie farmacologiche. Abbiamo oltre alle molecole anche la possibilità di eh, sfruttare una nuova tecnologia, una nuova tecnologia rigenerativa. Sì. Noi utilizziamo un superamento delle cellule staminali, usiamo delle plasmacellule arricchite che vengono praticamente prelevate dal sangue del paziente e infiltrate dopo aver creato un gel piastrinico all'interno dei corpi cavernosi. Questa tecnica eh, rigenerativa, di medicina rigenerativa è un qualcosa che esiste già da circa 20 anni in ortopedia e ha dato dei risultati incredibili in estetica adesso grazie alla possibilità di avere una, un gel piastrinico sei volte maggiormente concentrato rispetto a quello già utilizzato in ortopedia riusciamo a risolvere tutti quei casi di disfunzione rettile eh, lieve o media che eh, magari non rispondono più ai trattamenti farmacologici il terzo step è quello dell'impianto di una protesi al pene quando uno parla di protesi al pene o quando tu parli in generale di protesi sì. in italia pensi a un, un qualcosa che possa eh, in qualche modo debilitare l'uomo, non risolvere uh -huh. un problema. Sì. La protesi alpena invece è la risposta eh, definitiva, migliore, la, la, la risposta eh, che noi diamo a tutti quei pazienti che sono affetti da una disfunzione erettile che non risponde più a, ai trattamenti farmacologici e soprattutto a quei pazienti che sono stati, salvati da una patologia oncologica ma sono stati condannati a vivere condannati con un problema sessuale importante un problema che altera in modo importante anche il loro ruolo nella società facendo diagnosi sempre più precoce ormai il tumore alla prostata viene operato anche a 50 55 anni i pazienti che vengono appunto salvati dalla patologia eh, neoplastica poi vengono un pochino eh, abbandonati, scusate, sì. fatemi passare questo termine, perché si pensa molto di più a eh, seguire l'aspetto oncologico la progressione della malattia oppure a controllare la malattia piuttosto che all'aspetto funzionale o alla qualità di vita beh quelli sono dei pazienti che soffrono all'interno della società perché sono dei pazienti che eh, non rendono più sul lavoro non hanno più quel rapporto che avevano con la propria compagna sono dei pazienti che sono depressi e quindi anche in famiglia i figli risentono è veramente un circolo vizioso che si viene a generare che altera da un punto di vista sociale il, la condizione di questi pazienti. Quindi Enrico possiamo stare tranquilli però, grazie a tutto quello che ci ha detto anche Gabriele. Assolutamente sì, perché come diceva il professor Antonini, oggi bisogna sapere che la soluzione a tutti i livelli esiste, quindi il paziente non uscirà mai fuori dallo studio del professor Antonini, avendo soltanto avuto delle informazioni e non una soluzione. Bisogna soltanto individuare qual è il grado di soluzione. Vedi? In tanti anni di esperienza anche negli Stati Uniti, dove il professor Antonia anche collabora con il professor Perito, che è il più grande professore impiantologo di protesi peniene al mondo, ne ha messe più di 6.000 e ne fa circa 600 l'anno. Questa collaborazione internazionale ci ha permesso di avere a che fare, a me personalmente, di avere a che fare direttamente, prima, durante e dopo, con centinaia e centinaia di pazienti, che erano arrivati in condizioni drammatiche da un punto di vista psicologico e oggi sono quelli che, mi piace dire, intasano il nostro telefonino a Pasqua e a Natale per farci gli auguri e per ringraziarci di quanto è stato dato. Vedi, noi abbiamo imparato da questi pazienti un concetto sul tempo. E le immagini di ieri si chiamano fotografie, sì. le immagini di domani si chiamano sogni. Noi vogliamo trasformare il sogno che ha ogni uomo di rivedere la propria vita restituita alla vita in fotografia. E quindi diciamo ai pazienti, voi portateci la vostra storia, il vostro dramma e il vostro deficit rettile e noi lo trasformeremo in una fotografia. E non dimenticate di portarci anche una cornice, una cornice grande quanto il sogno che avete, perché noi trasformeremo questo sogno in fotografia, realizzeremo questo sogno, ed è vero. E allora, per mettersi in contatto con Gabriele Antonini e poi ovviamente con Enrico Gravina, come fare per i nostri ascoltatori? Beh, la sede centrale è molto centrale, diciamo che è vicino alla stazione Termini, in via Machiavelli 47. Sì. C'è un sito web dove tutti i pazienti potranno trovare le informazioni che cercano, potranno... Eh, vedere molta documentazione, soprattutto video, sia delle procedure chirurgiche. Noi effettuiamo un impianto mini-invasivo con una piccola incisione di 2 centimetri alla base del pene. In circa 20 minuti riusciamo ad impiantare una protesi del pene e a risolvere completamente i problemi sessuali di qualsiasi uomo. Molto bene. Sì, sì, vai Enrico. Vedi, voglio concludere con un ultimo concetto. La protesi peniena è quella che ti permette di liberarti una volta per tutte da questo maledetto ricatto che è l'erezione. Perché l'erezione, quando non si può più ottenere, è un ricatto che ti distrugge. Allora, la data di nascita di un uomo è quella in cui viene partorito al mondo. La data della rinascita di un uomo è quella in cui viene ripartorito alla vita. Grazie ad Enrico Gravina. Grazie. Grazie a te. Grazie a te. Grazie e a Gabriele Antonini. Grazie a voi. Ricordo ancora il sito www.antoniniurology.com. E questo è By Night Roma, il programma della notte, lo ricordo sempre di Radio Radio.